Buonasera dall'angolo delle idee, questa è la settima prova, purtroppo dobbiamo registrare il video perché non si senti in diretta, purtroppo non dobbiamo registrare il video ma non si sente in diretta, Facendo il va bene, perfetto, prego, prego, buonasera dall'angolo delle idee, questa sera abbiamo come ospiti con noi gli Exit Dream per cui la domanda sorge spontanea. Quella stessa volta. Chi è Franco? Chi è Franco? Chi è Robby? Cosa fa Franco e cosa fa Roby? Ciao! Moi, Se Franco. Se Franco, canto e suono. Suono e canto. <ride> e tu chi sei? Robby. Ah. domani. Bene. Bene. Bene, allora. Hai tu... la seconda domanda. <ride> Venga, lui, lui che dai gli ordini. <ride> Fa la Beh, Barbara, fai la seconda domanda. Beh, guarda, fai la seconda domanda. Allora, cosa fate? Cosa fate? Come è nato questo gruppo? Eh, cosa fate? In che senso? Che musica facciamo? Eh, cosa fate? Non so, tu sei percussionista? Io o... sono batterista e percussionista. Io no? sono chitarrista. Eh, sono la chitarra. Il tastierista. Eh, anche, anche le tastiere, bravo. Mm -hmm. Anche, anche lui parte di studio, anche noi facciamo, facciamo delle, delle canzoni, delle, dei brani sia editi che inediti, e un po' diverse dal solito, rubando le idee dei DJ. Uh -huh. Uh -huh. E come vi è venuta in mente questa idea? La nostra testa, la nostra testa attaccata e folle ci ha suggerito di fare questo progetto. Ci siamo seduti a tavolino, come dice lui, anche in piedi e inizia, abbiamo iniziato a cercare questa situazione. Uh -huh. E Abbiamo visto che è diversa dal solito e la gente comunque Avete risponde, risponde bene. Sì. bene. Abbiamo suonato dappertutto per il momento, non abbiamo fatto ancora tante date perché siamo usciti a buon novembre, mi ricordo. Sì, circa. Novembre. No, febbraio. Nel... No, nel novembre abbiamo fatto in altre le due feste. Sì, prima. Adesso per cui siamo no. private, ma qua a Trieste sì. in Italia le... 2 febbraio, febbraio ieri, sì, no? sì. la prima del tre Ok, poi? E poi, te eh, a rifarmo, che ti spiegavi eh, come, come, come nasci le canzoni nostre, le nostre canzoni nasce con la musica di Van Halen, le parole di Achille Lauro, la musica di Bon Jovi e le parole della Luna Busodera e della Padana Pertà. Ariel Smith, Albachiara, Vasco Rossi, Journey, Accendere l'Anima, e dopo tutto resto per Einstein, con Green il Day, uh -huh. Battisti, La canzone uh -huh. del sole. Ah, di Battisti, abbiamo fatto un remix adesso uh -huh. di libero, libero il mio canto, l'abbiamo portata in Trap e mm. abbiamo, ci abbiamo messo anche un sotto, su una, mm. su una, su una mm. parte, perché va di moda questo, e abbiamo mm -hmm. portato questo. e Abbiamo visto che in eh, quanto tempo? Praticamente eh, la nostra canzone si chiama Libro, Libero, il mio canto, la canzone di Battisti è il canto libero, praticamente. Mm. Mm -hmm. E quante visualizzazioni abbiamo? Su dove? In generale? Sì, no, non si può dire. 40.000? C'è più, su Facebook su Infatti Facebook, una, una roba spaventosa bellissima. Bellissima, anche eh? 50.000 forse su Facebook, Tutte, tutta, anche, però anche su Youtube devo dire, su mm Lutura -hmm. abbiamo eh, Spieghi che facciamo due canzoni particolari eh, Stella di mare, Corel Monini faccio io, lui fa dalla mm -hmm. e mm, Te ne vai, Te ne vai, sarebbe Jump della Marlin Eccola la canzone d'amore, la canzone d'amore è fatta in metal, poi abbiamo deciso di riportare, noi siamo triestini, cercavo una canzone su Trieste che a me, avendo fatto delle collaborazioni con questo artista, si chiama Angelo Guerra. L'ho riscoperta nel cassetto e l'abbiamo stravolta e abbiamo portato Caffè degli Specchi mm. e il Caffè degli Specchi è una zona molto lenta, molto profonda che parla di Trieste, parla di persone che si, parla a Trieste proprio... che si trovaranno che si da vecchi a Caffè degli Specchi in piazza affinità, e, e lo... abbiamo fatto questo connubio di situazione poi è successo però, in questi due giorni è successo un pochettino di tutto il 5 aprile questo ragazzo qua si è sposato eh. e cosa è successo che, sai, no, non gli con, con fede, con che io sposo. conoscendo un componente dei New Troyes gli ho detto Umberto vieni al matrimonio di Franco dai che faccia, perché anni che facciamo i New Troyes no? e lui ha detto sì vengo è partita anche la serata è restato un giorno in più e abbiamo fatto una serata il giorno dopo con è con successo con questo poi, sono due ragazzi. Sì, non è successo il contrario. No, no cioè è venuto lui da noi. È venuto lui da noi, non noi da... li abbiamo chiamato. Ma, Ma, abbiamo due ragazzi nostri amici molto bravi, molto presenti nella, nella situazione musica italiana e anche in Francia. E anche all'estero. Si chiamano Elena If, sono persone meravigliose, sono Fiorentini mm. e sono venute anche loro per il nostro concerto. Mm. Ringrazio Max e Gabriele Labri, e ci hanno onorato di venire sul palco con noi e noi abbiamo onorato loro di suonare le sue canzoni altro? fanno le domande <ride> Vai Barbara fai una domanda. Barbara, dai una domanda Barbara D'Urso no, oh, no eh. quello no mi <ride> mancano le luci le ho, le ho. no, quelle del D'Urso non, delle non, delle non, delle non delle mi, mi, mi, mi sono <ride> no eh, volevo semplicemente dire che chi li volesse ascoltare può andare tranquillamente su YouTube e si fa un'idea della bravura perché avete il canale, no? Si chiama Exit Dream 2. Exit cioè. Dream To Poi su Dream Facebook Exit Dream 2. Ci trovate e vedete tutto quello che facciamo mm -hmm. uh -huh. Però l'altro, dopo posteremo anche sulla nostra pagina alcuni dei al video Al vecchio abbiamo una serata però di via di estrae eh. Mm. ma partiamo verso le nove e mezza al mm -hmm. 20, giovedì 20 sì, 21 20. che locale? scusa, che numero? Eh, al Why Not e eh, saluto tanto Fabio, grazie Fulvio Fulvio, Fabio, Fulvio no, Fabio Fulvio a due F saluto Martina del Caffè Targesteo saluto tutti no? eh, eh, eh, i parenti di quelli che Fabio. saluto Marco Edesi dell'Amazon che ci ha detto ciao ciao piccola ciao, che eh, era questa qua nel sì. eh, 29 siamo a Firenze. a Firenze siamo a Firenze abbiamo abbiamo data in, in, in un teatro, teatro. e lì boh, ma l'anno 60 proprio non so dobbiamo presentarsi alle 15 ma non, non si è capito ancora cosa faremo ma, ma non fa niente Saremo ci hanno momento. chiamato e noi andiamo eh, e poi Abbiamo già qualche... anche lui? No, no, E poi? Eh, eh, e poi, poi, e poi, poi io, vuoi saperlo? Abbiamo anche qualche data adesso a giugno sì. e a luglio sicuri. Maggio, un attimo ancora. Cioè, da... Siamo un attimo in stand by. Maggio, perché ci, dobbiamo andare in Austria, dobbiamo andare in, in Germania. Monaco. ci hanno chiamato dall'Albania, se andiamo giù, vediamo un attimino, speriamo di sì. È una, perché... de... una questione dei prezzi, logicamente. Perché... Mm -hmm. I costi sono alti e purtroppo non puoi chiedere milioni alle a, a, a persone. Se ti trovi in un punto d'incontro, Germania andiamo su da un nostro amico a suonare. E... Mm -hmm. Ci siamo conosciuti nel 1984. E siamo partiti da <ride> allora. Partiamo dal da sì, 1984, sì. dove si forma un gruppo di sei elementi chiamati Taxus Media. E già a quei tempi, noi facevamo eh, nei teatri le cover di Neutral, insomma proprio un concerto completo, come lo facevano loro eh, nelle famoso sue piazze. Il famoso concerto grosso. Sì, beh, quel minimo, quel <ride> minimo, no? In Bari, eh, siamo durati 2-3 anni, mm, quasi sì, quasi, eh, quasi, quasi due o tre andare. anni, poi lui ha preso un'altra strada molto importante, perché purtroppo in quegli anni là andava la musica dance, ha trovato dei, dei bravi, devo dire, dei bravi beh, compositori, sì. bravi DJ, chi fa eh, il nome è arrivato Sergio sapere chi eh, no, no scherzo eh, Elbia Murato, Elbia Murato, Salve, Rossi, con, Francesco Morato Elvia Morato Salerno Francesco mm -hmm. abbiamo fatto dei brani con vari personaggi importanti del c'era cioè, tutto un, un poi, circo poi ritorni. siamo arrivati negli anni praticamente nel 2014 Ci dovremmo... de, de, de, nel 2014 siamo ritrovati io ho lasciato un po' la musica perché mi ero un po' forse anche stufato, perché da danza È stufato ehm... qualche settimana somane, eh? pare Se prendete? Sarebbe. No, ma è stufato, è stufato. È stufato, è stufato. È stufato sì, ah, perché, è stufato. perché faccio anche il cuoco io, eh? Ah, fa anche il cuoco? Sì. Franco Chef, mia, su, sul... mi hai su dappertutto. Mi me da dappertutto, dappertutto, non posso filare nessuna parte. Sono come il prezzemolo. prezzemolo. Nel 2014 ci ritroviamo e poi di nuovo, io faccio così, ciao, me ne vado. Ho scelto la strada di fare il, il, il cantante da solo, affidandomi a delle persone molto importanti che mi hanno dato la mano a fare due dischi e un terzo ho collaborato. E poi il lockdown ci ha massacrati, non solo a noi, a, a tutti. Dal giornalaio al, al tabaccaio al ristoratore al bar a chi più ne ha più ne metà. Ci siamo ritrovati quest'anno in, in luglio, luglio, e io dove, dove lavoravo e, mh, volevano fare delle serate musicali. ho detto chiamo dei miei amici che sono. Sono venuti su loro, che erano i 2-5-2. E 4, quella sala purtroppo è successo che si sono lasciati. Beh, questo non lo so, non ci vado a mettere Non entriamo neanche nei particolari. Perché non, non, non è il certo. caso. E abbiamo deciso io e Roberto di fare questo nuovo progetto. E stiamo vedendo che va bene, c'è è chiamata la radio di Padova, ci avete chiamato voi, ci hanno chiamato la Vertilità, siamo scesi sul giornale. E, e, che vada avanti così, perché abbiamo quattro colpi ancora, ne abbiamo di più. Quanti? Quattro. No dai, ma no, no. siamo vecchi, siamo vecchi, siamo vecchi, però cioè, siamo vecchi. Ma guarda me. No, ti fatti indico. Ma guarda me. Sto qua. Sto qua. Sto qua. Sì, mi sono sposato. Bello, ho un grande testimone vicino a me. Aspetta che mi tiro via. Allora, visto che magari la guardate, aspetta che mi tiro fuori il cavallo. Mi sta facendo invidia. Eh? Mi sta no, facendo collaborare, del... mi dà un po' più che Così forse... Non ti te dicavi, due sere del sfile E tre voglio. Non c'è due senza tre. Mm. Ragazzi, fateci delle domande perché se no andiamo avanti a braccio a noi. Poi eh. <ride> una domanda. Allora, un'altra domanda. Provo, fammi... Dai. Dai, facciamo un'altra domanda. Allora, eh... diciamo che... Eh, si Cantare, allora... in cartà. No no. no, no, no, sta pensando, sta pensando, sta lavorando. Pensando. Sta lavorando. Pensando. Allora, diciamo che allora questo genere, tra virgolette, innovativo, attira le persone, perché se avete avuto tanta richiesta... Sì, dire che il, problema, genere... no, eh, il problema è anche che non solo facciamo queste 20 no. canzoni, ma, ma purtroppo facciamo anche canzoni che la gente si muove, tipo mm -hmm. Mamma Maria, Sarà perché ti amo, cioè, in dance. balla, sempre in dance. logicamente nella maniera nostra, Stravolge. Sarà perché ti amo in rock. Mm -hmm. però è eh, sempre, sempre indifferente dagli altri mm -hmm. perché purtroppo la musica è sempre quella a sette note sette ne ha non mi ha detto ah, in, varie teoria varie. A mm -hmm. in teoria 12 perché Se metti diesis ah, sì. ma esiste do re mi fa, fa sol la ah, sì. si dopo ci mettiamo i diesis sì. i quinti, le quinte il diminuiamo e sì. ne, sì. ne 50 <ride> quindi giusto per essere... cioè, la punta oggi. No, quindi eh, rimani. Rimani. Vai. Umberto Dada eh, ci ha dato un brano da lui, da lui cantato, e a me è piaciuto molto. E un brano, in lui l'ha fatta in inglese e ce l'ha passata a noi dicendo: Fate quello che volete. Noi l'abbiamo voluta stravolgere. Roberto Germani ha fatto un testo per me eccezionale. Quasi e... copiato. Se sì, non si dice di chi. No, però si è quasi copiato. Sì, ma di un grande. Di due grandi. Che non c'entra nulla con la musica. Eh? Di due grandi, due frasi, una frase importante in mezzo. Di Danunzio. Eh, beh, il testo da base è Danunzio, ma dopo c'è i ritocchi. Mm -hmm. Ma in mezzo de, era una ragazza che faceva poesie e si è suicidata a 39 anni. Però il pezzo in mezzo è tutto suo. Siamo sì. due acque mm -hmm. de, sono due quella che volano in cielo esatto e, eh. e, e lì abbiamo fatto una scelta che lui non voleva, lui mm. non voleva però abbiamo visto che funziona e, e abbiamo, fatto, abbiamo preso eh, delle parti in inglese di Umberto e Abbiamo fatto un match up tra inglese, inglese la e canzone italiano. originale, è sua e la nostra invenzione. Questa canzone praticamente, è la nostra no, sì, importante. No. Sì, sì. Sì, sì. come canta insieme? Si, ti ha confermato. sicuro? Sì. Praticamente non si è ancora capito se noi le canzoni le roviniamo <ride> o le stravolgiamo Le arricchite, le arricchite. Ma mettiamo le cose che pensiamo noi. Onestamente, mm. diciamo delle cose che possa piacere alla gente, però comunque lo fai sempre perché ti piace a te. Mm. Ovviamente se la gente non ti risponde in qualsiasi cosa fai, abbi abbiamo sbagliato, via. Abbiamo quasi pronta uno dei cult, perché conosci i cult? Il cult? Cioè, sì, cult. Eh, se, se. è una brutta parola, finisco Scusa, la T. Scusa, Scusate, scusatemi. scusatemi, una cult. Kite. Ah, Perché il cult perché lui solo siccome col traduttore si cade cade cade è un google traslatter dove metterò il testo della bambolina Poi, Voi ve la ricordate eh. la bambolina? Sì, una bambolina sì. no no, no, no, no. bambolina che no no no no no no no no no te dai, dai, sì. no Dopo... no no no no no a no no no no no no no no no no no no no no no no no No, no, no, adesso la, la, la cosa più importante è che andiamo adesso, eh, l'ultimo brano stiamo registrando in studio, ah, sì. poi esce il nostro cd. Abbiamo il cd pronto, non ci manca un brano. Ne abbiamo 15, brano, ce ne manca uno. Ce ne manca uno perché è molto importante, è dedicato a mia madre. Mm. E uno dentro è dedicato a mio padre e uno è dedicato a, a, a mia madre. Però è un brano molto... Me Meno mancano che sorella. <ride> Me sorella fratelli, gli da tutti sui. Questo Questo brano è brano. molto difficile. <ride> Il problema è molto difficile perché è difficile, ma lo portiamo a termine. Eh, basta. Eh, non pensavo che te lo spieghi eh, no, cosa, che, ti succede? Nostre... cosa sì. che succede in questo brano. brano il cioè il nostro, scusami. In questo brano qua, no, qua succede, bene. succede che c'è un, un discorso a tre, attenzione. Io farò la mamma, la madre sua. Lui farà il figlio, però abbiamo una voce che farà l'angelo. Eh. Quindi lavoreremo a tre voci, ognuno avrà la sua parte, ognuno avrà il suo testo. per Questo siamo un attimo in ritardo, perché dobbiamo studiare. Eh. È un brano profondo, profondo. C'è la ragazza di Fronte Lorena, che ha detto: sarà un, un brano delle lacrime. Quando, quando sì. abbiamo fuori facciamo sempre piangere qualcuno, o perché suoniamo male, dico. <ride> <ride> È così il cd si verrà acquistato sarà comunque su tutte le, pia le piattaforme digitali questo mm -hmm. sicuramente mm -hmm. saremo anche su amazon se volete i miei dischi vecchi li trovate su amazon eh? comunque ci sono sì. ancora i tuoi. Sì, sì, ci sono ancora e... e abbiamo deciso di fare questo so, Te di Rosai? si tu esce sì. come se non ci siamo da Te bruciare Miro bruciare le tue foto. <ride> <ride> <No. coughs> Niente, li trovate e li ritrovate a lei comunque li troverete sulle piattaforme digitali. Dovrebbe e... uscire, eh, beh, adesso partire a maggio. Maggio, metà maggio, primi di giugno, metà maggio viene fuori. Perché vorremmo, già l'altra sala ci hanno chiesto in CD. Troveremo una data per farlo. Lo faremo? Purtroppo siamo restati fermi a causa dell'influenza, parte scarsi fermare gennaio e poi e una strage. Una settimana due lì medie. senza voce, senza voce. Due poi medie. tutti mm. e due senza voce. Però va bene, l'abbiamo portato a termine. Mm -hmm. Ma manca una. Ricordo che il 29 siamo a Firenze e presentiamo in questo spettacolo importante, presentiamo a farewell quella con Umberto Dadà. E che Dio ce la mandi buona. Ci vediamo. Ci sì, vediamo. Parte che è un'esperienza bella, che vai fuori, fai vedere anche altre persone, vedi anche altri visi, altre, altre situazioni, si espande la situazione. Uh -huh. In Austria abbiamo fatto due feste private, c'erano 1200-1100 persone in sala. Ma là. Purtroppo non potevamo fare foto perché erano feste private. Ma qua. Eh, perché cosa? non so chi era dentro, cioè non sapevamo mm. chi era. Ci cioè siamo messi sul Python a fare, ci cioè facciamo il selfie e venno trovato fuori un paese, Qua purtroppo è no? più difficile. Mm. Il paese nostro. Il paese nostro è più difficile. Abbiamo fatto un successo a Sutrio, mm. Sutrio, gran, grande uh. Uh. Ah, per la parentesi. Sutri. Udin, ud, la parentesi. Ciao Cami! Eh, Altro non credo che non volete altro. Da noi. No, se ci ripetete quando siete in via Diaz, noi siamo al 20. Locale, noi così siamo al 20. Qualcuno vuole venire ad ascoltare. Assolutamente il 20 di aprile siamo in via Diaz, al Why Not? Ma partiamo... Via Diaz numero 3. Partiamo un attimo più tardi, quindi verso le 9.30 a 10. Eh, non sapremo, mm. facciamo questo spettacolo. Venite. Spettacolo... Ah, se sì, il nostro spettacolo dura un'ora e 45 minuti. Di solito. Però poi per... ci perci... fai ancora una. Sì, senza fai ancora una. Sì. Sì, non, ma finisce mai, ma... non finisce mai, e... eh... va bene. Ma non credo che bisogna prenotare. Se volete trovate White not non ho il numero in mente, scusatemi, però White Note via Diaz e... mm -hmm. la saremo. Eh. Poi arriviamo all'8 di luglio. Un giornale sicuro 5, così giugno in giugno abbiamo un matrimonio, ci hanno chiamato un matrimonio ah, un matrimonio. matrimonio. Allora ci non facciamo mai niente, tanto lo parlo <ride> io, c'è stato un matrimonio, e anche eh. poche ore, eh. cioè, no, no, ci dalle, dalle 16 alle 21. Eh. Ci costoliamo no. nei matrimoni. <ride> a <ride> Anche, devo dire ancora una cosa, non è che faccio saluto a zii, zii. Salutiamo una persona che è sempre stata vicina a noi. Lei eh, eh, era la moglie di Bruno Salmoni, che non c'è più, e su, che suonava con noi e lei ci ha detto dedicatemi caffè degli specchi patria tua. Mm -hmm. E poi salutiamo il Luccesca. Possiamo... Giancarlo Cappella, se non ci fosse lui, il nostro spettacolo non viene fuori. No. Cioè lui fa la differenza. Giancarlo, ti lovo. Ti lovo, cosa vuoi? Ciao Giancarlo, Cappella, perché questo cioè... eh, eh, Ti dono. Ti, dono. No, te detto? ti, ti do. lovo. Ah, non ti, ti. di nuovo. no? Ti do. Eh, cioè, ti ti do. Eh. Come si fa? Mi ricordavo No! non lo so, non ho La Renonno, la Renonno. Ah, lo No, lo so. Eccoli, sì. Che ridi? No, che non è mai Sono più dei vedere No, non è che non è mai Sono cascato solo tra un tempo fa. Ah, per questo non c'è scegliuto la chitarra. Infatti, questo qua è il mio del E mica non sono cascato e non sono neanche la chitarra. Ma tutti le sono il mio Ragazzi vi salutiamo. Allora, grazie. Io vi no. ringrazio a queste tre persone meravigliose, proprio. Grazie. grazie per no, grazie a voi. Grazie. Grazie. Qualsiasi allora. cosa che volete, noi siamo sì, e oh, cioè. ci noi, noi come l'angolo delle idee continueremo a seguirvi. Eh, il 21 tanto solo l'estate, se non ci seguite, veniamo 20. qua, una realtà di benzina si accende 20. il 20 l'angolo oh, delle idee sì. cercherà di esserci Beh, così andiamo un piccolo repositorio. Sì, vedete un attimino. Mm. Ah, sì. Meno così. Anche sentite la video. Mm. Ok. Mm. Conclusione: questa è una registrazione perché purtroppo l'audio non c'è se ci purtroppo durante la diretta l'audio non l'audio no, no, no. l'audio Laura non c'era andata via l'audio non sta via, l'audio non c'era, per cui ce questa è una registrazione, ma può essere che una prossima volta faremo. Un'altra un intervista, ecco e quando vai il CD, CD e saremo, saremo di i vostri ospiti volentieri e faremo come Maurizio Semani che lanceremo un CD. Se te il cellulare perché lui le ha però metteremo la musica anche so no? perché ci sta magari un friend di ogni pezzetto. e si, si, ovvio. Comunque, Ragazzi, se li, se li volete sentire, a parte il giorno 20, via andate anche su YouTube. Sì. Eccidream, tranquilli, ecco, e poi su Facebook, idem, eccidream, eccidream, ecco, poi abbiamo ancora un sito, eh? Sto <ride> prendo in giro, sito, come? come sempre, sito, sito, no, ma lui è Roberto Germani che ha sentito suonare, Roberto sreda, Germani, è 10, non stai seguendo. C'è il, c è c è il per controllo di me. <laughs> Ragazzi, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Lorena, grazie. Grazie so a te. Grazie a voi no, no, Grazie sì. a te. Vado.